Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake cioccolato e banana, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, cioccolato fondente, uovo, vanillina bimbi, yogurt alla banana, zucchero, banana matura a pezzetti, olio di semi, latte intero, lievito per dolci e un pizzico di sale. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato fondente. Chiudiamo con il coperchio il misurino e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Mettiamolo da parte. Aggiungiamo l'uovo, lo zucchero, chiudiamo con il coperchio il misurino e accendiamo il bimbi per 4 minuti a velocità 4. Aggiungiamo adesso il cioccolato messo da parte, lo yogurt, la farina, la vanillina, l'olio, il latte il pizzico di sale, la banana e il lievito e facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 4. Trasferiamo il composto in uno stampo da plum cake ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. Fate sempre la prova a stecchino. Il plum cake è cotto, lasciamolo raffreddare prima di rimuoverlo dallo stampo. plum cake, cioccolato e banana. Grazie e alla prossima ricetta!